Silenzio in aula, per favore. Sì, grazie, grazie Presidente. E sarò molto breve, volevo cogliere l'occasione per fare un pochino il punto sul tema ovviamente molto più generale del provvedimento che stiamo andando a votare oggi, che è quello del piano urbano parcheggi. Eh, la gestione della sosta a Roma è un tema molto complesso, molto difficile, perché ci trasciniamo tra virgolette un piano urbano parcheggi nato in tutt'altra epoca dal punto di vista eh, sicuramente sia del codice degli appalti che, della, che delle procedure eh, previste. È quindi importante, stiamo lavorando di concerto ovviamente con l'assessore e anche alla luce di alcuni provvedimenti che sono stati preparati dal Dipartimento che eh, sicuramente nelle, nelle prossime settimane verranno eh, analizzati, è quanto mai opportuno chiudere rapidamente questo piano urbano parcheggi e poi ovviamente non fermarsi ma eh, rilanciare eh, interventi di questo tipo che se gestiti correttamente e se eh, individuati in maniera attenta in aree strategiche della città possono portare sicuramente delle opportunità importanti perché eh, riducendo eliminando magari in alcune aree la sosta dalla superficie riservandola invece ovviamente sottoterra e ovviamente anche a pagamento quindi eh, stabilendo dando un valore a quello che oggi sembra invece un diritto acquisito e per questo intoccabile che è quello di lasciare l'automobile praticamente ovunque sicuramente si possono liberare interi quadranti della nostra città sui quali magari intervenire riqualificandoli quindi con Area verde piuttosto che percorsi pedonali piuttosto che percorsi ciclabili e così via quindi ecco ci tenevo a fare un pochino uh, questa precisazione che ovviamente va ben oltre il provvedimento di oggi però. È importante, stiamo lavorando in questa direzione, chiudere quanto prima il piano urbano parcheggi che ormai eh, praticamente fu avviato nel 2008 con un'ordinanza dell'allora eh, commissario eh, al traffico e quindi è opportuno chiuderlo e poi eventualmente rilanciare eh, gli interventi che dovranno essere eh, sicuramente portati avanti ovviamente alla luce della normativa eh, attuale e vigente. Grazie.